Buonasera a tutti, eccoci arrivati con il classico webinar del mese targato Forex Arduino Schenato insieme a IG e Un saluto a tutti, buonasera, vedo che siete già un buon numero adesso aspettiamo un minutino, ovviamente così che arriviate tutti prima di partire e poi direi che Possiamo subito, subito muoverci e uh, iniziare. Chiedo a tutti se sentite bene il mio audio, se vedete il mio monitor, che è questo qui con il dollaro australiano sul dollaro americano. Mi sembra di sì, perfetto, perfetto, perfetto, molto bene, molto bene. Va bene, va bene. Ok. Bene, vedo che state rispondendo tutti. Va bene, va bene. Allora, visto che eh, stiamo per partire e eh, lasciamo qualche minuto perché possano arrivare un po' tutti, eh, ditemi se c'è qualcuno che in questo mondo del trading è all'inizio. Eh, basta che dica sì o io, eh, così capisco un po' anche eh, tra le varie persone quante sono un po' all'inizio. Oh, vedo già qualche io e qualche sì. Bene, bene, il settore del, degli investimenti e del trading è sempre un settore molto interessante C'è sempre qualcuno che eh, ovviamente, che si avvicina giustamente, giustamente Bene, bene, bene, anche Gabriele, vedo insomma un po' di gente Allora io intanto mi presento, visto che c'è qualcuno che non mi conosce in maniera molto rapida Perché a me piace andare eh, direttamente al sodo Come probabilmente qualcuno che c'è qui e che conosco perché c'è mo molti miei abbonati qui tra l'altro però eh, ecco, io sono Arduino Scherato, eh, ho questo sito qui che vedete qui, eh, dal 2010 che c'è questo sito, eh, questo sito si pone l'obiettivo di cercare di formare dei trader consapevoli diciamo, eh, soprattutto sul mercato delle valute, quindi sul mercato Forex e sui mercati più interconnessi col Forex, quindi le maggiori materie prime e maggiori indici. Questo è un po' quello che è eh, il, nostro, il nostro sito e quello che facciamo. Quindi è da 11 anni quest'anno che siamo sul diciamo, eh, sul, sul cercare, su questo percorso di cercare di eh, dare un contributo diciamo, a, a chi vuole imparare a fare un trading serio. Eh, dal 2012 collaboro con IG, che poi è il mio broker da qualche anno prima, eh, e quindi siamo qui e stiamo portando da molto tempo in giro sia per l'italia attraverso dei seminari live di persona sia attraverso tutti gli eventi digitali come questo webinar eccetera eh, e io ovviamente eh, vi parlo sempre di quello che è il mio approccio al trading che per chi non lo conoscesse è un approccio dedicato esclusivamente alle dinamiche dei prezzi quello che viene chiamato price action ok io sono stato il primo in italia che tanti anni fa ho parlato di questo metodo che si chiama price action trading conosciuto un po' più mh, nel mondo io ho vissuto qualche anno negli Stati Uniti da lì ho conosciuto alcune cose di, questa, di questo tipo e dopo mi sono creato in realtà un vestito su misura e eh, oggi diciamo con tutta l'esperienza poi che mi sono fatto diciamo, sono qui a, ancora adesso a, a cercare di darvi dei buoni contenuti quello che vado a fare quindi è un'analisi sempre sui mercati attraverso l'analisi dei prezzi mh, e eh, nell'analisi dei prezzi che io ritengo la migliore formula per riuscire a investire in modo eh, serio, consapevole, con dei giusti rischi e soprattutto cercando di capire quello che si fa, è il migliore metodo per quanto mi riguarda, poi non è il solo per carità però per quanto mi riguarda sì è, è il solo e in questa modalità operativa c'è ovviamente lo studio della price action, quindi dei prezzi attraverso appunto lo studio del grafico che abbiamo di fronte di un mercato come per esempio in questo caso adesso io qui in modo casuale ho appunto il dollaro australiano sul dollaro americano eh, ma anche la sua correlazione che c'è tra altri mercati. Io questa sera cercherò di parlare di un topic abbastanza mm, cruciale no? Abbastanza mm, come dire no abbastanza in, in, fondamentale per chi vuole fare trading, soprattutto FX trading, quindi mercato sul forex, sulle valute. Molti che si approcciano a questo mestiere, a questo settore, e quello che voglio dire soprattutto a chi è all'inizio, qui vedevo qualcuno che mi ha detto che all'inizio, spero oggi di riuscire a parlare in maniera no, eh, semplice, cercherò in, al massimo di fare questo, ovviamente, eh, però vi comunico che oltre al canale di IG su YouTube c'è anche il mio canale su YouTube Artuino Schenato eh, che ci sono tantissimi argomenti anche la playlist per principianti quindi se volete insomma sia sul canale di IG che sul mio ci sono tantissimi video anche per chi è un po' più all'inizio comunque come stavo dicendo questo è un argomento fondamentale per fare, per fare trading quindi la correlazione io quest'oggi non vi parlerò o al massimo sfiorerò la correlazione intermarket cioè ovvero la correlazione che c'è tra mercati non dello stesso tipo cosa significa tra valute equities quindi tra valute azioni obbligazioni ehm, materie prime azioni eccetera eccetera quindi indici ma vi parlerò principalmente della correlazione nel mercato del forex, quindi tra valute. Questo è un argomento che da 11 anni io cerco di trattare, qualche anno fa, un bel po' di anni fa, intorno al 2012-2013, feci anche dei corsi esclusivamente sulle correlazioni, sono argomenti abbastanza, eh, come dire... Mh, molto importanti ma abbastanza spesso lasciati da parte da chi vuole fare trading eh, sul forex in generale comunque fare trading invece li ritengo di fondamentale importanza eh, soprattutto per chi per esempio fa un trading come lo faccio io e io faccio un trading di tipo di breve termine quindi cosa significa significa che faccio un trading che ha una durata solitamente operativa delle operazioni che va da Qualche giorno a qualche settimana, quindi io non faccio un trading intraday, quindi non faccio un trading che compro adesso il dollaro australiano e lo rivendo tra due ore o vendo l'euro alla mattina alle 10 e lo ricompro alle 3 del pomeriggio, non è questo il mio trading. Quindi per chi fa un trading un po' più ragionato, cercando di basare i suoi, le sue idee operative, i suoi investimenti di breve termine, quindi di qualche giorno, qualche settimana, attraverso lo studio dei grafici, credo che sia di vitale importanza conoscere quella che è la correlazione, principalmente sul mercato delle valute, quindi tra valute, ma anche poi, e magari questo lo potremo vedere in un webinar successivo, non so quando, ma potremo farlo, qui insieme ad IG, eh, invece, quello che riguarda la correlazione intermarket quindi se ci sono appunto delle situazioni appunto di price action quindi delle dinamiche di prezzo tra strumenti differenti chiamiamoli così che però possono portare invece a eh, come dire delle mh, soluzioni operative anche e non vi danno il timing anzi a volte lo possono anche dare ma ci danno delle conferme no? Eh, lo studio appunto dei legami di correlazione è assolutamente basilare voglio dire no ma è basilare proprio anche allo scopo di eh, di avere una maggiore sicurezza nel momento in cui si fa un trade proprio perché eh, abbiamo delle strutture chiamiamoli pattern ripetitivi mh, negli anni che vedono diversi mercati fare una certa cosa no e quindi eh, diciamo che ci si pone il presupposto che diciamo, i mercati finanziari in generale sono interconnessi le valute ancora di più no? adesso noi vedremo questa sera come alcune valute addirittura sono talmente eh, interconnesse tra loro che hanno una correlazione matematica e quindi è fondamentale conoscerla e anche se forse alcuni di voi potrebbe sembrare che perché oggi non parleremo di strategia di entrata, ma vi assicuro che conoscere queste cose vi permette di avere una stabilità eh, dei, vostri, dei vostri trade, del vostro, del vostro bilanciamento di portafoglio, del capire se è il giusto timing per fare un trade o meno, che è assolutamente incredibile. E quindi... Così vi, vi consiglio in generale, adesso noi facciamo questo webinar, ma di approfondire queste tematiche se veramente volete fare un trading sul Forex professional, cioè che vi porta ad essere poi nel tempo eh, strutturati per far sì che mh, possiate portare a casa risultati costanti, perché come sapete poi il trader cerca la costanza, non cerca la fiammata di risultato, perché dove c'è fiammata di risultato, spesso c'è anche fiammata di perdite, no? Questo è quello che mi ha insegnato il mercato, dopo questo è il sedicesimo anno, ragazzi, che io faccio trading, quindi potete ben capire che sono un po' di anni che ormai vedo delle cose sul mercato, e principalmente lo faccio sulle valute, quindi queste valute le conosco bene. Bene, quindi ripeto, nell'introduzione, come vi dicevo, oggi parleremo principalmente, al massimo sfioreremo, ma parleremo principalmente di correlazioni, nel mercato del Forex quindi non prenderemo eh, in considerazione alcune mh, buonissime, importantissime intercorrelazioni tra altri strumenti quindi quelle che vengono chiamate proprio correlazioni intermarket che però è anche quella molto importante conoscere e sapere magari lo vedremo in dei prossimi webinar va bene? allora partiamo dal, dal presupposto che noi eh, facciamo trading sul Forex allora andiamo qua e questa è una lista, questa è una delle liste, la mia lista, diciamo, eh, di trading principale, quindi anche perché all'inizio vi consiglio di farvi una lista e quindi tradare principalmente gli stessi strumenti o comunque conoscere quegli strumenti. E eh, diciamo che io oggi mi soffermerò principalmente sulle, eh, sulle valute, anzi, quasi scusate, sulle valute, probabilmente toccherò leggermente l'oro. Nella mia, nella mia esposizione. Ecco, per chi non mi conoscesse, io non ho mai slide, capito? Quindi io <ride> vado un po' a ruota libera, anche se questa volta ho dovuto, per forza di cause, per farvi vedere delle cose, eh, farmi degli screenshot di alcuni grafici, eh, proprio dove ho, mh, che vi farò vedere, dove ho inserito la comparazione di alcuni, di alcuni eh, mercati valutari, appunto per farvi capire la interrelazione tra questi. Quindi il... il che poi può essere negativo o positivo. Allora, queste qui, queste, queste cinque coppie di valute, che sono Australia sul dollaro, euro sul dollaro, Serena sul dollaro, dollaro yen, dollaro Canada, sono quelle che io tengo nella mia which list principale. Ci sarebbe anche il dollaro franco, in realtà, lo vedremo, però il franco sono non lo trovo moltissimo, poi come vedremo, eh, insomma vi farò vedere come ha una correlazione negativa molto importante con una di queste ma comunque si potrebbe tranquillamente mettere, come potete ben capire, qui eh, sono tutte coppie di valute col dollaro americano. Quindi queste qui, che voi vedete qui, sono le classiche eh, coppie valute che vengono chiamate coppie di valute le major, no? Io eh, questi qui li, chia li chiamo cambi nativi, perché sono cambi col dollaro americano. E... Come vedrete i cambi col dollaro americano che non sono definiti in croci o cross sono proprio i cambi base, quelli da cui nascono i cross come vedremo. Poi abbiamo l'oro, poi vabbè io tengo comunque sempre monitorato e trado magari anche il petrolio e poi SP500 e DAX anche se io sono più un, tradotto, un trader di valute e metterei oro e petrolio anche comunque che comunque essendo quotati in dollari anche se ripeto oggi non è tema correlazione intermarket hanno comunque una certa correlazione proprio per gli andamenti del dollaro americano poi ho la eh, lista forex minor eh, dove ho dei cross valutari come vedremo che sono importanti anche questi conoscere io ne ho alcuni quelli un po' più che mi piacciono di più diciamo eh, seguire che Sono in alcuni casi i primi, soprattutto sono tra i, tra i più importanti. Quindi c'è euro sterlina, euro yen, sterlina yen e poi ce ne sono altri. Ok, in realtà questi non sono tutti i cross perché vedete qui. Ho anche Neozelanda dollaro e mi mancherebbe dollaro, dollaro franco, ma si potrebbe tranquillamente mettere. Perché questi qui? Comunque mi capita ogni tanto di tradarli, proprio perché, come vedrete, eh, conoscere bene le eh, valute queste qui ci permette spesso di andare su, uno di, su un incrocio, su un cross, in maniera molto efficace. Però non voglio farvi confusione. Partiamo dall'inizio. Allora, come potete notare, queste qui, soprattutto le prime uh, tre, sono uh, tutte valute con il dollaro americano al denominatore, mentre le altre due sono col dollaro americano al uh, numeratore. Sono frazioni. No, il mercato delle valute è quotato a coppie, quindi out fratto USD, diciamo euro fratto USD, eccetera, eccetera. Quindi sono proprio delle frazioni. In questo caso, eh, quindi, il prezzo di Australia dollaro in questo momento è 0,7699 in bid, eh, 0,7699 in buy. Euro-dollaro 1,20-19, 1,20-20, quindi c'è questo valore denaro lettere, quello è il prezzo dell'euro sul americano, quindi mh, mi ci vuole un euro no, per comprare un dollaro e 20 centesimi, 19. Se io eh, vado a vedere mh, questi mercati e li conosco bene, essendo mercati che eh, sono nati così, quindi sono nati col dollaro americano, non provengono da un incrocio di altre valute, quello è, quindi il movimento quando io eh, ho un movimento di euro sul dollaro è un movimento quindi non so long quindi inizia a crescere il valore di euro dollaro significa che l'euro inizia a eh, prendere valore rispetto al dollaro e stessa cosa se invece al contrario il mercato dovesse scendere euro dollaro dollaro americano si rafforza nei confronti dell'euro ma è quella quindi non proviene da nulla quindi se io devo tradare in modo tra virgolette un po più puro diciamo così eh, l'euro o il dollaro americano, ma in questo caso l'euro perché il dollaro c'è su tutte, andrò a tradare l'euro-dollaro, perché è la valuta base per quanto riguarda l'euro, perché è quotata sul dollaro. Come riguarda anche questa cosa il dollaro australiano, sul dollaro americano, la sterlina, lo yen e il Canada. Quindi io quando vado a tradare l'euro, l'euro-dollaro, dico di direttamente trado l'euro, trado la sterlina, perché in questo caso sono proprio le, diciamo, le coppie principali. Ok? Conoscere bene queste, come adesso vedrete, vi permetterà di andare a vedere alcuni cross valutare in maniera molto molto... cioè già, già conoscerete no? che cosa farà quello che eh, ne, ne, ne, ne, diciamo, ne risulta da due. E, e già su questo voglio fermarmi. In questa, in questa, in questa lista, che io quasi quasi, tra l'altro andrei anche a fare una cosa di questo tipo lo vado ad aggiungere a top markets così che faccio una cosa che è anche più eh, un pochino più per farvi capire meglio allora guardate un po eh, in questa lista ci sono due coppie di valute che sono australia dollaro e zelanda dollaro euro dollaro e sterlina dollaro quindi sono quattro ma due e due che sono abbastanza correlate tra loro per esempio, Australia e Nuova Zelanda, voi anche eh, diciamo, a livello geopolitico, eh, sono molto simili e quindi Australia e Nuova Zelanda, Sudano Americano, come se fate il forex avrete notato, ma se non l'avete mai ben approfondito, ve lo dico io, sono due coppie che viaggiano abbastanza in sintonia. E qui vi faccio vedere un, qua una cosina che mi sono fatto che mostra. In questo caso il dollaro australiano, qua sopra, aspettate che faccio così, eccolo qua, questo è il dollaro australiano e qui c'è il dollaro neozelandese. Potevo prendere anche meno, qua ho preso gli ultimi 4-5 anni, in realtà come noterete eh, l'andamento, i picchi, i bottom, quindi i minimi, i massimi, sono praticamente molto simili l'andamento è praticamente molto simile quindi ne va da sé che se io conosco bene per esempio cosa fa il dollaro australiano e magari seguo anche il dollaro neozelandese posso avere essendo correlazione molto molto molto non matematica ma una correlazione molto mh, positiva quindi tutti e due vanno nella stessa direzione molto eh, una correlazione importante, insomma, eh, costante e vorrei dire millimetrica quasi, però ovviamente poi c'è sempre la valuta in questo caso, magari può essere che eh, il neozelandese perda più valore in questo momento rispetto all'australiano o il contrario, ma sappiamo che l'andamento è quello. Stamattina nella mia trading room eh, degli abbonati al mio sito eh, dicevo proprio c'era il neozelandese che stava rompendo i minimi settimanali sul dollaro americano e qualcuno tra l'altro c'è qui e io ho detto vedrete che entro sera molto probabilmente il dollaro australiano andrà a romperli anche lui perché tendono un pochino a rincorrersi è ovvio che poi una ha un po' più forza e una è un po' più debole perché se no sarebbero la stessa valuta ma c'è questo principio di correlazione positiva e quindi questa cosa conoscerla e sapere che c'è questa situazione ci può portare ad avere come dire più sicurezza nel fare magari un qualcosa, un tipo di trade sul dollaro australiano rispetto al neozelandese o il contrario. Quindi eh, tolgo via un attimo qui, vado a prendere eh, il dollaro australiano, noto il dollaro australiano che ha questa struttura e quindi eh, magari è indebolito qui, no? si era indebolito eccetera, vado a vedere un po' che cosa fa il dollaro neozelandese e vedete come il mercato è ovviamente leggermente differente, ma ci può dare delle conferme, quindi magari possiamo andare a vendere il più debole, perché poi il gioco del mercato delle valute è questo, no? cercare di vendere la valuta più debole e comprare la valuta più forte in realtà, no? e, e quindi il, il gioco, capitemi il termine, tra virgolette, delle correlazioni dentro le valute, è molto importante perché ci permette spesso di riuscire a carpire, no? la situazione di eh, intendere meglio quello che è il grafico che abbiamo di fronte la price action che si viene a creare la dinamica di prezzo proprio perché ci può dare delle conferme in più è ovvio che chi all'inizio inizio ovviamente queste cose eh, magari può fare un po' più fatica ma anche credo che chi è più magari mm. è un po' più tempo ma queste cose magari non le ha mai approfondite ecco ripeto il consiglio è quello di approfondirle io spesso appunto nel Platinum con i miei abbonati magari mando eh, dei messaggi su Telegram, magari dove eh, cerco di fare delle riflessioni su queste correlazioni oppure addirittura in trading room la mattina. Però ecco, è molto importante perché ci possono dare veramente delle delle idee molto interessanti, no? E questa è la prima cosa e l'altra invece è il dollaro, l'euro-dollaro sulla sterlina, che anche loro sono, diciamo, in realtà tutte e quattro sono correlate eh, in maniera abbastanza positiva, perché tutte hanno il dollaro americano al denominatore. In realtà poi, mentre l'Australia sul dollaro e la l'Azeranda dollaro, veramente, sono molto correlate, l'euro dollaro e la sterlina, insomma, sono correlate, ma non in maniera così, eh, così importante. Ma, eh, lo vorrei farvelo vedere, quindi prendo anche questo, questo è... Eh, L'euro, dollaro e la sterlina, dollaro. Quindi vedete, questo è l'euro, questo qua in alto, c'è scritto qui, questa è la sterlina. E eh, come potete notare, ci possono essere dei momenti in cui qui in questo caso, per esempio l'anno scorso, l'euro era cresciuto tantissimo, la sterlina no, poco. Poi c'è stato il grande movimento e qui il grande movimento, però vedete che un bottom, un bottom. Queste cose ci permettono a volte di entrare su un mercato, per esempio guardate qui, il fatto che vediamo che c'è forza no? su questo mercato ci e quindi a livello di price action poi sull'euro ci permette di capire che magari questo è già ripartito o era più forte, se crea un pavimento di price action ci permette magari di, di entrare con più sicurezza sul mercato, no? oppure nel momento in cui magari... Poi si ferma qui e lui riparte prima, magari entrare direttamente su una falsa rottura qui perché l'euro mi aveva detto qualcosa e la sterlina eh, ci stava arrivando. Fate conto che io eh, qualche mese fa ho fatto un trade su sterlina dollaro, eh, ho aspettato un mese e mezzo prima di entrare perché, perché vedevo che l'euro aveva bisogno di ossigenare e la sterlina era forte. Però se l'euro dollaro avesse ossigenato, quindi avesse ribassato, avesse fatto un ribasso un po' importante probabilmente avrebbe, magari non avrebbe per forza portato giù la sterlina, ma avrebbe fatto tenere la sterlina a certi livelli, quindi non sarebbe cresciuta e quindi io sarei entrato troppo prima rispetto al movimento. Ecco a cosa serve sapere queste cose, è importantissimo. Noi sul Platino, sulla squadra di trading Platino, cerchiamo veramente di approfondire questi discorsi, perché poi, vi rispetto, guardate che veramente, perché tante volte io noto che chi si avvicina a questo mercato cerca le strategie, no? cerca, aspetta che adesso... L'indicatore che mi dice di entrare, la media mobile che gira, e la confluenza con, così c'è la divergenza con l'indicatore, il prezzo scende. Ma alla fine il trading è interpretazione, no? cioè cercare di interpretare dei dati, cercare di farli nostri, ragionare e investire dei soldi. E quindi. Provate a pensare, a interpretare un certo tipo di dinamica dei prezzi senza avere degli schemi troppo rigidi ragazzi, cioè il trader che poi diventa seriamente un trader e questo è quello che cerco anche di trasmettere in tutti questi anni, è quello che si toglie dagli schemi seppur ha un metodo per carità ma si toglie degli schemi fissi e deve cercare di ragionare sempre cercando di mantenere elasticità sul mercato. E quindi queste cose qui, delle correlazioni, e in questo caso sto parlando solo di correlazioni tra mercati della stessa asset class, quindi in questo caso valute, sono assolutamente importantissimi, ve lo assicuro, importantissimo. E quindi una volta che iniziate a capirli, eh, troverete spesso delle situazioni per cui eh, no, ha più senso fare un trade e invece a volte non farlo proprio, eh? quindi questo e poi rispondo alle vostre alle vostre domande. Va bene, ragazzi, così magari concludo bene il discorso delle correlazioni sul forex. Che comunque è un discorso abbastanza spero di riuscire in un'ora. Eh, perché, insomma, e poi magari rispondo alle vostre domande. Poi, sempre per quanto riguarda, ehm, appunto le correlazioni tra queste valute diciamo native con queste valute col dollaro americano eh, per esempio vi faccio vedere anche euro dollaro eccolo qua euro dollaro che è il primo è quello blu quello blu eh, australia dollaro è quello giallo quello arancione e rosa è la sterlina eh? quindi rosa sterlina blu Euro e arancione Australia. Vedete che, seppur ovviamente ci sono dei momenti in cui, eh, cioè, ovviamente, una valuta può essere più forte o più debole, però notate che nel medio-lungo periodo, cioè, se il dollaro si rafforza molto, come in questo caso su, su euro australia e sterlina, cioè eh, su euro per esempio, tendenzialmente porta un po' giù o comunque porta a consolidare magari gli altri due mercati. Stessa cosa quando. Eh, per esempio, vediamo l'euro-dollaro inizia a salire, vedete che anche gli altri tendenzialmente portano su. Poi però vedete che in questo momento c'è stato un forte indebolimento dell'euro-dollaro, mentre le altre due sono state abbastanza più forti. No? Ecco, non c'è una perfezione su questo, sulle valute col dollaro americano, non è che viaggiano perfettamente in modo correlato, ma sono correlate perché entrambe sono contro il dollaro. E quindi questa cosa noi dobbiamo conoscerla perché spesso può portarci, per esempio in questo caso, vedere una cosa del genere, ci avrebbe portato magari più serenamente a vendere euro invece che vendere magari il dollaro australiano quando eravamo qua. Infatti io tra l'altro l'ho anche venduto l'euro, era più debole, no? Quindi diciamo che questa eh, questo ragionamento, perché poi il ragionamento si fa anche quando noi vediamo magari un livello non so, di supporto-resistenza, un livello di domanda-offerta, quando vediamo un, un nostro trigger di entrata, No, comunque dobbiamo sempre ragionare, stessa cosa anche qui, possiamo ragionare e capire se ci sono delle eh, situazioni per cui ha più senso fare una certa cosa anche a livello correlativo, o è meglio stare fermi, e soprattutto ci dice anche magari qual è la valuta più forte e qual è la valuta più debole, No, Per esempio adesso la situazione, per dirvela, diciamo che mi aspetterei un recupero no? dell'euro nei confronti magari delle due, quindi mi aspetto un, un o se si indeboliscono l'euro si indebolisce meno o comunque mi aspetto un po' di recupero, già c'è stato in realtà un po', eh? guardate qua che differenza che c'era eh, no? nelle ultime settimane. Ma mi aspetto un ulteriore aumento di movimento. Ecco che eh, vedete che in questo modo riusciamo a capire meglio la situazione, cioè cercare di vedere queste valute che sono correlate proprio dal fatto che sono col dollaro americano al denominatore. Io queste cose ovviamente le guardo e poi, e queste si chiamano correlazioni positive, quindi correlazioni ehm, che eh, ci indicano un mercato per esempio che sale, l'altro mercato sale tendenzialmente, poi non avrà mai la stessa identica salita, ok? Però positiva significa un mercato che sale, l'altro sale, oppure un mercato scende, l'altro scende, quindi si muovono in sincrono. Mm? Poi c'è anche la correlazione negativa, che in questo caso, e quindi eh, qui faccio una cosa di questo tipo, ecco qua, è una correlazione che spesso hanno, eh, per esempio, anche se anche qui ovviamente con le dovute differenze, dollaro franco e euro dollaro. Infatti, eh, se io vado a prendervi, eccolo qui, un'altra diapositiva qui dei grafici, li ho fatti oggi prima di, di fare qui il webinar, eh, il, il grafico sopra è il dollaro franco, eccolo qua, lo vedete qua scritto in verde, il grafico sotto è l'euro dollaro. Come noterete, seppur con le dovute differenze, in questo caso, vedete, quando lui scende e fa un massimo, l'euro-dollaro, lui fa un minimo e sale. Quando lui fa un massimo e scende, l'euro-dollaro fa un minimo e sale. E via dicendo, con le dovute differenze, con momenti in cui magari c'è una situazione eh, dove magari... Può esserci un po' più forza, ripeto, di una valuta rispetto a un'altra, questo lo diamo per assodato, la perfezione in questa cosa non c'è, però è assolutamente anche qui fondamentale riuscire a capire questo. Quindi per esempio, vedete, anche qui a questo minimo corrisponde questo massimo. Guardate un po' qui, No, guardate qua, quando eh, il dollaro franco aveva iniziato questo movimento e ha creato questa base per poi salire questa qui, guardate qua cosa è successo, qui era successo questo, non era ancora venuto giù l'euro, non era ancora venuto giù, vedete? Lui era già ripartito il dollaro franco, l'euro ancora doveva partire bene, poi ha fatto una pin bar qui, lui era già ripartito ed è boom, crollato. Vedete che qui potevamo avere già la disponibilità di un segnale di trading, che ancora non c'era da livello dei prezzi sull'euro, ma è arrivato successivamente, i prezzi poi hanno confermato e si poteva vendere con più facilità l'euro-dollaro, proprio perché il dollaro franco aveva questa struttura. Avete capito che cosa vi può dare anche la correlazione? Vi può permettere di fare delle entrate più precise ancora e più sicure solitamente. Però vedete in questo caso tante volte molti, non vorrei neanche dire trader, comunque chi vuole fare trading, eh, perché queste cose qua necessitano di studio, di analisi, eh, di approfondimenti eh? e poi di sicurezza in noi stessi, di consapevolezza di chi si è e che cosa si vuole dal mercato. e Quindi è un percorso più difficile, mentre prendi la macchinetta che ti dice ah, adesso qui se c'è una situazione di questo tipo vendo, c'è una, una situazione di un altro tipo compro sembra la macchinetta dei soldi, ma il mercato non è questo, eh, ragazzi, cioè, se vogliamo farlo in modo professional, se vogliamo farlo in maniera seria, necessitiamo anche di tempo per imparare, molti di voi prima mi hanno scritto che sono all'inizio, qualcuno che è un anno, quindi è un po' come dire, voglio fare l'avvocato, e quindi voi provate a pensare l'avvocato quanto studia, oppure un medico, quanto studia prima di diventare medico, quindi stessa cosa va nel trading, non è che dopo un anno o due, possiamo già essere dei bravissimi trader, ok? O magari... Quindi cerchiamo di darci il tempo, cerchiamo, io questa cosa la diciamo da sempre, cerchiamo di eh, consapevolizzarci di chi siamo, ovviamente con degli obiettivi, ma non è tutto facile nel trading, anzi, anzi. però se noi approfondiamo le cose in maniera seria, eh, vedrete che col tempo qualche risultato inizia ad arrivare qui, eh, presenti ci sono svariati Platinum che stanno appunto abbonati al mio sito, alcuni anche proprio mh, da una vita praticamente e possono confermare che no? stando in maniera seria cercando di capire con molta umiltà cos'è il mercato poi un po' alla volta eh, no? si inizia anche a essere molto più sicuri in quello che si fa. Eh? Grande Carlo, dopo, dopo ti leggo Carlo. Eh? Bene, poi andiamo avanti perché io ho solo un'oretta in realtà, anche se io starei qua delle ore, lo sapete che io sono... a me piace poi parlare di ste robe, è eh, una delle cose insomma che mi piace molto. E uh, poi sempre venendo a uh, invece le correlazioni, poi vi faccio vedere una cosa uh, ovviamente importante tra oro e yen, ecco c'è sempre l'oro, che ricordiamo l'oro che è questo... Quello qui è eh, un mercato, è il mercato principale, è la commodity no? per eccellenza, diciamo: no? metallo prezioso. Eh, essendo tutte le commodity in realtà quotate in dollari è molto importante capire cosa fa l'oro. Perché se l'oro scende, no? significa che c'è una situazione in cui il dollaro tenderebbe a rafforzarsi, cosa che oggi è successa. E se io vi metto qualsiasi grafico lo noterete ma in questo caso vorrei farvi vedere di più la correlazione che c'è tra oro e il dollaro ma nei confronti dello yen ok quindi dollaro yen quindi in questo caso dollaro yen è il grafico in alto e oro è il grafico in basso ecco anche qui la correlazione non è precisa e perfetta ma in alcuni casi ci può permettere ci può far vedere alcune cose importanti quindi eh, diciamo che tendenzialmente quando il dollaro yen tende a eh, diciamo vedete quando adesso mai la correlazione qui è, è meno però guardate qua per l'ultima parte vedete quando lui tende il dollaro yen a scendere diciamo che l'oro tende a eh, salire e eh, stessa cosa quando invece lo dollaro yen tende a salire diciamo che è più facilmente, diciamo, l'oro fa più fatica e tende un po' più a scendere, oppure fa fatica, si lateralizza. Questo, diciamo, vale per il dollaro in generale, perché ovviamente, e però non voglio andare troppo su una correlazione intermarket, quindi parlare anche di ingi telecomodici, eccetera, magari ne parleremo in un prossimo webinar su questo, e si potrà andare in profondità su quello, perché è molto molto importante. Però, però... Eh, la prima cosa che comunque riguarda ampiamente il mercato delle valute è proprio che insomma, eh, le materie prime quasi tutte sono quotate in dollari, oro e petrolio, l'oro poi insomma ha un eh, grandissimo, ehm, è importantissimo insomma, nel mercato delle valute, quindi anche se eh, fate valute ma non volete tradare principalmente l'oro, averlo comunque come mercato da monitorare è importante perché vi permette la intercorrelazione punto di mercati, quindi vedere che cosa sta facendo e che cosa sta facendo magari, non so, un euro-dollaro, perché può darvi delle eh, può darvi delle può view, delle informazioni aggiuntive che possono essere spesso seriamente interessanti per magari effettuare un trade o per non effettuarlo, o per stare un attimo a vedere, aspettare, no? Quindi questo. Però su questo volevo proprio passarci in maniera molto rapida, proprio perché non volevo passare troppo tempo su questo argomento, volevo poi farvi vedere invece i cross, cioè quei mercati, ed eccoli qua, che sono senza il dollaro americano e che sono creati da due cambi col dollaro americano, no? Quindi i cross, gli incroci, sono quei cambi di valuta che non hanno il, de, il dollaro americano, per esempio euro sterlina, euro yen, eccetera e ce ne sono alcuni che sono dei divisori ed alcuni che sono dei moltiplicatori. E come si fa a capire questo? È semplice. Quelle che hanno eh, e che insieme mh, creano un cross e hanno tutte e due il dollaro americano eh, al denominatore saranno dei divisori. Mentre per esempio se noi andiamo a eh, prendere due cambi, uno col dollaro americano al denominatore e uno col numeratore, adesso vi farò vedere degli esempi, questi sono dei moltiplicatori, quindi sarà una moltiplicazione di volatilità diciamo di movimento nel caso in cui il mercato si muova a in, quel, in, no, in quella direzione per esempio eh, facciamo un esempio molto pratico molto veloce guardate prendo, prendo la calcolatrice qui con voi allora prendiamo due eh, due cambi Mm, prendiamo per esempio, allora, prendiamo intanto euro dollaro e sterlina dollaro che sono, che formano che cosa? Se io prendo euro dollaro e lo divido per sterlina dollaro, che cosa ne uscirà? Euro sterlina, no? Quindi euro dollaro e sterlina dollaro formano euro sterlina, togliamo il dollaro, ok? Togliamo il dollaro, euro sterlina. Quindi euro dollaro diviso sterlina dollaro fa euro sterlina. Ma non è che fa euro sterlina così, cioè crea il prezzo di euro sterlina. Ecco la correlazione matematica. Cioè se io prendo adesso il prezzo di euro dollaro e lo divido per il prezzo di sterlina dollaro ne uscirà euro sterlina, il prezzo di euro sterlina. Vedete quanto è importante il dollaro americano non solo nel mercato delle valute, ma qui stiamo parlando di mercato delle valute, quindi 1,20 e 14, 1,20 e diviso 1,3882 è uguale a 0,86,54 andiamo a vedere che cosa ci dice euro sterlina 0,86,54 avete visto? Eh? se noi andiamo a prendere quindi è un divisore se noi andiamo a prendere eh, aspettate che prendo la calcolatrice se noi andiamo a prendere il prezzo di euro dollaro 1.2014 e lo moltiplichiamo questa volta per il dollaro yen perché abbiamo detto che eh, se euro dollaro e dollaro yen vedete togliamo il dollaro questo è il numeratore questo è il denominatore cosa esce? esce euro yen quindi è un moltiplicatore quindi in questo caso dobbiamo moltiplicarlo quindi 1.2015 per 109.33 è uguale a 131,3599, 131,3536, andiamo su euro yen, 131,36, vedete? Questo è il mercato delle valute, quindi i cross, che possono essere divisori o moltiplicatori, sono dei prezzi, quindi eh, dei, dei, dei prezzi di cambio, che sono formati... Da due cambi nativi col dollaro americano, da due cambi base col dollaro americano, i due cambi base col dollaro americano moltiplicati e divisi creano il prezzo del cross. Quindi è una correlazione matematica. Quindi io so esattamente guardando euro yen e eh, scusate, guardando. Mm, no, dov'è? Di qua. Eh, euro-dollaro meno 0,4 e dollaro-yen più 0,24 la differenza quanto fa? Circa meno 0,15 quindi io vado qui e avrò meno 0,15 meno 0,16 ovviamente si muove costantemente cioè è matematico ok e quindi questa cosa poi nei grafici può essere interessante per darci delle opportunità magari o delle conferme di acquisto e vendita no? è un qualcosa che in effetti eh, può essere sicuramente interessante. Mm, io spesso eh, faccio magari delle cose per cui mm, mi trovo diciamo, a confermare una certa idea di un cross senza neanche averlo visto. Avete capito? Senza neanche averlo visto. Io vado direttamente sul cross a volte. Non, è, non per forza lo trado, ma magari dico il cross lì molto probabilmente farà un movimento più ampio. È successo proprio qualche giorno fa su Canada Yen che avevo chiamato appunto una situazione long proprio perché c'era il dollaro Canada che stava scendendo molto, il dollaro yen che stava salendo, e ovviamente il Canada era forte, ecco lì. no? Quindi ritorniamo a vedere. Eh, se abbiamo usd cad USD CAD che scende fortissimo, e abbiamo diciamo Cad e USD Yen che invece sale fortissimo che cos'è che abbiamo? abbiamo lo Yen che è la valuta debole meno e il Canada se scende USD Cad è la valuta forte più prima che cosa dicevo che nel Forex dobbiamo trovare la valuta più forte e la valuta più debole comprare la più forte e vendere la più debole questo è no? e quindi CAD Yen che è il cross dei due, Canada Yen su, perché Canada più, Yen meno, no? Vi faccio vedere nel grafico così capite? Allora, guardate un po', USD CAD che era negativo, molto negativo, guardate che trend fortissimo, no? questo è il settimanale, questo è il giornaliero eh? dollaro canada, quindi canada forte dollaro yen guardate qua invece movimento fortissimo long pa pa pa pa pa pa, guardate qua io sono anche long tra l'altro su, su dollaro yen da qua circa no? quindi avevamo USD, abbiamo detto cioè yen debole yen debole vedete yen debole Abbiamo USD CAD forte, CAD forte, CAD forte. Abbiamo Canada Yen, fortissimo, boom! Eh? Boom! Avete visto? Ok, questa è la correlazione. Questa è la grande e importante... Eh, no? come dire, quello, quello che ci informazione, quello che ci può dare la correlazione già solo nel mercato delle valute. Provate a pensare se ci aggiungiamo anche qualche nozione, sapendo quando si rafforza o meno il dollaro su certe valute o direttamente il dollaro, cosa può portare su altro a livello storico, ovviamente abbiamo ancora di più una view global di tutto quello che è il mercato globale e quindi riuscire a... A interpretare al meglio quelli che possono essere dei movimenti di mercato. Però ripeto, oggi volevo parlarvi di questo, più che altro di farvi capire, almeno delle nozioni base, in maniera molto semplice, spero, della correlazione sui mercati. Forex, cioè su valute, valute, cambi base e cross, quindi cambi inattivi e cambi in cro croci. Bene, allora io intanto ho concluso qui, adesso siccome vedo che c'è qualche domanda così posso tenere questo quarto d'ora finale per alcune domande, eh, poi ovviamente io vi invito a, se volete approfondire, di andare sul nostro canale YouTube, sia quello di IG che quello di mio, Arduino Scanato di Airforex, di andare, se volete approfondire meglio, nel sito Airforex, qui abbiamo eh, il Mentorship Platinum e la scuola di trading platinum, però questo insomma è per chi già un po' ci conosce meglio però il mentorship mensile è sicuramente ottimale se volete approfondire meglio queste cose potete essere eh, eh, tra di noi ogni giorno e adesso rispondo invece a delle domande allora intanto Carlo che è un nostro iscritto da qualche mese mi scrive sono pienamente d'accordo con Arduino per un trading efficace bisogna fare un'attenta analisi del prezzo. Le correlazioni possono aiutare nell'analisi. Sono iscritto da poco alla scuola Platinum, ma sto già imparando ad evitare gli errori che commettevo prima. Grazie Ardu, grande, mi fa piacere Carlo. Molto molto bene. Grande Umberto, grazie, grazie, grazie. Allora, Claudio Ceccarelli mi chiede, il dollar index è utile per l'analisi? Allora... Uh, facciamo, partiamo da, da questo, da questo presupposto, mm, cioè, da questo presupposto, più che altro partiamo mm, dal far capire di cosa stiamo parlando, più che altro, no? Perché ovviamente magari qualcuno qui non lo sa, e quindi è meglio, giustamente è meglio dirlo: meglio far capire cos'è. Allora, il nostro buon caro amico Claudio. Eh, parla del dollar index che cos'è il dollar index? allora qui IG ce l'abbiamo lo quota Il dollar basket sarebbe il dollar index eccolo qui ehm, eccolo qua questo, questo qui questo dollar index non è nient'altro che un, un indice un indice eh, che misura il valore del dollaro US dollaro americano in relazione a un paniere di valute quindi un po' come se fosse non so un indice come lo standard and poor che misura il valore delle sue azioni in base appunto a delle di, di, di, di, da quanto sono pesate insomma dentro all'indice adesso vediamo l'indice us quindi misura la forza del dollaro viene appunto calcolata una media ponderata del valore del dollaro, su quali valute? Su sei valute, hm? il dollar index. Uh, euro, che pesa un po' meno del 60%, quindi sul dollar index l'euro pesa il 57,x%, 57,5, mi sembra qualcosa del genere, per cento. Comunque circa il 57%. Yen pesa il 13,5 circa lo yen, e la sterlina pesa il 12% all'incirca. Quindi voi provate a pensare, mettete 56 e mezzo dell'euro, un altro 13 e mezzo dello yen vuol dire eh, 67, 70, 71. Ci mettete un altro 12% della sterlina, 81, 83% del dollaro index lo fanno l'euro, lo yen e la sterlina. Ok? Uh, poi c'è il dollaro canadese che pesa circa il 9 quindi proprio andiamo al 90% e poi c'è la corona svedese <ride> al 4 e il franco svizzero al 3,5 uh, quindi vedendo l'euro-dollaro voi vi accorgerete che se voi andate a prendere l'euro-dollaro spesso è molto a specchio con uh, il dollaro index ovviamente non è lo stesso perché non è euro-dollaro però se voi andate a prendere il uh, dollar index e prendete uh, l'euro dollaro vi assicuro che uh, è abbastanza magari la prossima volta lo vediamo in una correlazione faccio una diapositiva è abbastanza no uh, uno specchio quindi mh, correlato negativamente ovviamente cioè per uno che sa non riuscirà e uh, come quando vi ho fatto vedere l'euro dollaro e il dollaro franco prima no però credo che sia comunque importante vederlo e capirlo, principalmente sapete perché? Perché è un indice molto liquido e molto tradato anche da gestori istituzionali, da fondi, eccetera, E comunque osservato. E quindi questa cosa insomma, ci pone su un mercato che guardarlo non fa male, perché appunto da un punto di vista sempre di intercorrelazione tra mercati vedere anche questo dollar index, quindi è un paniere che comunque sia nell'euro-dollaro ma non è euro-dollaro e comunque è molto guardato ed è anche tradato da, eh, grosse, no, da grossi fondi eccetera, è sicuramente importante osservarlo a mio avviso. Quindi ti dico, è utile per l'analisi? Claudio mi ha chiesto. Dopo questo preambolo e questa cosa che ti ho detto, sì, guardiamolo comunque, vediamo se corrisponde anche l'arrivo su certi livelli eccetera, perché può essere in effetti interessante. No? Non per niente, per esempio, nell'ultimo nell periodo quest'area dinamica eh, attendeva proprio un punto di recupero. E in effetti l'euro-dollaro ha fatto quel movimento sopra un 21 e poi ha recuperato. Questo ci dava un timing migliore. Anche questo, io ho guardato nella mia, nelle mie soluzioni di ogni giorno nell'osservare i mercati. Quindi sì, può essere utile, ok? Bene, uh, poi Michele dice, oltre ai tuoi corsi, ha dei testi a supporto per la price action naked? Sì, io tra l'altro eh, ho scritto dei libri, eh, uno addirittura nel 2009, un po' vecchiotto, basta che sul sito di vai, vai su ebook, eh, il primo è Professional Trader, Business Forex Trading, Price Action Trading, The True Strategy e la guida definitiva alla price action, che tra l'altro puoi beccare qui in un formato unico, sono tutti ebook, eh, L'ultimo è stato scritto nel 2017, ovviamente c'è un'evoluzione, anche se l'argomento è la price action, questo potrebbe essere un modo, però il mio consiglio è quello di venire nel... nel o oh, oh, ci sono un sacco di corsi qui nel sito, digitali, molto molto approfonditi, e, oppure di venire comunque nel mentorship, perché lì si impara veramente, stando. No? è un po' come dire quando vado a bottega con con colui che sa fare, no? Voglio fare il barbiere, vado, vado a imparare direttamente al barbiere, voglio fare l'avvocato, vado in studio con un avvocato che ormai lo fa da tempo e vedo come tratta delle cause, eccetera, eccetera. Insomma, io credo che la soluzione che abbiamo creato noi su Ia forex proprio è questa, cioè far vedere proprio coi fatti, perché è vero che la teoria, noi adesso stiamo facendo una teoria qua e va benissimo, però poi è con i fatti che si impara meglio. Questa è un po' la mia idea di, di formazione, quindi noi cerchiamo di far vedere quei fatti, insomma, questo è il nostro modo però sì c'è tutta questa cosa tra l'altro ehm, abbiamo scritto anche un libro a 3-4 mani ehm, con i G se, se avete partecipato al corso di marzo probabilmente avete l'ebook e io sinceramente ve lo dico è da, un, da circa un mesetto che sto scrivendo un nuovo libro che però sarà cartaceo e vedrà la luce forse verso fine anno se tutto va bene quindi eh, insomma eh, siamo sempre all'opera ecco Bene, poi il webinar registrato si sì Vincenzo andrà sul mio canale YouTube, quindi vi invito a iscrivervi al canale YouTube direttamente giovedì sera, quindi dopo domani alle ore 19. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti. Non leggo le domande fuori topic ragazzi, cerchiamo di rimanere in topic perché... Eh? allora Linda dice è vero che nonostante io strada, da qualche anno non ho mai studiato in questo modo che sta insegnando <ride> spero che sia un complimento Linda eh, comunque il mio consiglio insomma anche se ha altre metodologie è quello di approfondire questo discorso mm, poi se lo vorrà fare con noi ben venga ma in generale le dico se vuole avere vita lunga, insomma, in questo mondo, secondo me, conoscere queste cose è importantissimo. Mm? Bene. Poi dice, sempre Linda, ma queste analisi possiamo farle solo con time frame lunghi, giornalieri e settimanali? Beh, eh, diciamo che sapere come funzionano le correlazioni può servire sempre, diciamo. Eh, io, diciamo che <ride> sono un po' un anti... Mh, sono un po' atipico, quindi magari qualcuno che mi conosce oggi o mi conosce poco, mi imparerà a conoscere, però io non guardo un time frame in particolare, cioè per me il prezzo deve dire una cosa, no? che poi lo si veda su un grafico a 4 ore, lo si veda su un grafico settimanale, io guardo i grafici lunghi perché? Perché i grafici lunghi mi danno, la, mi danno più precisione del prezzo attuale e del prezzo dello storico, hai capito? quindi siccome io devo investire su un mercato e devo cercare di fare il meglio, ci sono momenti in cui il mercato può darmi di più, e i momenti in cui può darmi di meno e questa cosa io la, la vado a vedere appunto su time frame più ampi eh, proprio perché alla fine quello che per me conta che è l'obiettivo finale è quello di investire guadagnando che cosa significa investire guadagnando nel trading? significa che la differenza tra le operazioni a profitto e le operazioni in perdita risultino un ricavo, un utile è un po' come il conto economico di un'impresa no? Conto economico, quando facevo ragioneria, costi ricavi, l'utile, è quello che noi cerchiamo, no? stessa cosa, quindi non c'è un trader che non perde mai come non c'è un trader, un trader che, eh, che perde sempre, <ride> almeno insomma, e, e quindi noi dobbiamo cercare di mantenere, la mia idea è quella di mantenere profitti medio-piccoli e perdite piccole. E, e questo modo, quindi cercare di guardare i time frame lunghi, cercare di capire cosa si sta facendo e non di ragionare a schemi fissi, ma di ragionare sempre e interpretare al meglio la correlazione ci dà un ottimo modo per interpretare al meglio quello che ci può dire un grafico ecco questo è va bene, spero di essere stato subito così chiaro allora sempre Linda mi chiede dollaro canada che correlazione ha? Sì, il dollaro Canada ha una correlazione su cui non ho parlato, perché il dollaro Canada ha una correlazione un po' più legata sia al dollaro, ma anche al petrolio. In realtà anche altre valute, come per esempio il dollaro australiano, come il neozelandese, altre valute, eh, sono correlate, ce ne chiamate anche commodity currency, e sono correlate proprio al prezzo di alcune materie prime, per esempio. no? Mm, per esempio il Canada, eh, uno dei maggiori esportatori di petrolio è... Eh, correlato ai movimenti del petrolio, però io oggi non volevo andare in, troppo in analisi intermarket, ma non perché non mi piace o non la guardo, ma perché non c'è il tempo oggi, quindi sono rimasto a fare più che altro questa qui del Forex, però sì, diciamo che il dollaro Canada ha questo. Poi bisogna sempre dire che comunque il mercato si muove poi per aspettative, quindi il mercato si muove anche per quelle che sono mh, i movimenti, magari i programmi di una banca centrale, delle aspettative che il mercato ha su quei programmi, di tante di queste cose, soprattutto il mercato del forex, rispetto al mercato azionario, non è che si muove... Eh, no, il mercato azionario c'è un titolo che magari fa utili, fa utili, fa utili, esce la notizia che magari eh, prende un'altra commessa e magari il mercato la può sentire bene o male quindi ci sono notizie che oppure esce una trimestrale oppure i dividendi oppure un'operazione di aumento di capitale insomma tutte queste operazioni tutte queste situazioni che avvengono nel mercato delle azioni non avvengono nel mercato delle valute cioè il mercato delle valute è un po' più atipico a meno eh, diciamo chiamiamoli così fondamentali che influiscono in maniera pesante su quell'andamento di quelle valute, ce ne sono ma sono molto meno quindi è, è anche, infatti noterete che il grafico del forex è più lineare no? è più tecnico spesso, proprio perché ha delle influenze diverse poi molto liquido e molto efficiente comunque eh, andiamo a vedere poi Linda che diceva la correlazione con dollaro Canada l'ho già ricevuta ok, ok, perfetto, perfetto, molto bene mi sembra che quindi abbiamo detto tutto, altre domande non mi sembra ce ne siano, però io vi chiedo, visto che siete ancora parecchi qui, se ci sono altre domande rispetto a quello che abbiamo detto, magari io vi rispondo, non ci sono problemi. Se c'è qualche, qualche altra cosa sulle correlazioni nel Forex che magari vi sfugge o mm, volete... Volete sapere? Non mi sembra, non vedo altre, non vedo altre domande. Va bene, allora guardate, vedo che non c'è più, eh, non ci sono più domande. Allora io eh, a questo punto vi ringrazio. Grazie a voi, grazie per i complimenti, mi fa molto piacere, noi ovviamente ci vediamo sempre in giro, vi ricordo che domani sera tra l'altro sul canale YouTube alle ore 19, sul mio canale YouTube alle ore 19 ci sarà il classico Traders Talk, io ed Antonio, il mio collega, eh, parleremo di mindset nel trading e poi parleremo di tutte le domande su cui vogliamo parlare eh, come ogni mercoledì sera, quindi vi aspettiamo domani sera nel canale YouTube ore 19, Traders Talk. Io vi ringrazio, vi saluto e, e a presto. Grazie a tutti.